Pace e bene a tutti voi e penruate con Sant'Antonio da Padova. Perdonate e vi sarà perdonato. Con questo comando concordi il secondo libro di Samuele, lì dove si racconta di Semei che maledisse Davide dicendo Vattene, vattene, sanguinario, scellerato. Il Signore ha fatto ricadere su di te tutto il sangue della casa di Saul, perché hai regnato al suo posto. E il Signore ha dato il regno in mano a Diassolone, tuo figlio. Ecco, ti assedio nei tuoi peccati, perché sei un uomo sanguinaro. Allora, Abissai di... di... disse al re. Perché un cane morto maledice il mio signore re? Lascia che io vada a tagliarvi la testa. Risposi il re. Che cosa c'è tra me e voi, figli di Zeruia? Lasciate che maledica e il signore che gli ha ordinato di maledire Davide. E chi osa chiedere perché fa così? Il re aggiunse rivolto ad Abisai e a tutti i suoi servi. Ecco mio figlio, che è uscito dal mio grembo, vuole uccidermi. Quanto più dovrà farlo allora il figlio di Semei? Lasciate che mi maledica secondo il comando del Signore. Forse il Signore vedrà la mia afflizione e mi renderà il bene per la maledizione di oggi. <ride> Intanto Davide camminava lungo la via con i suoi compagni. Se invece camminava sul fianco del monte di fronte a Davide, maledicendolo, lanciando pietro contro di lui e spargendo polvere. Gregorio commenta chi è importunato da offese verbali e non può o non riesce a conservare la virtù della pazienza dei chiami alla sua memoria. L'episodio in cui Davide, tormentato ingiurie di semei mentre i suoi compagni armati insistevano per vendicarlo, disse... Che c'è tra me e voi, figli di Zeruia? E poco dopo lasciai che mi maledica secondo il comando del Signore. Con queste parole Davide rivela come, fuggendo da figlio che gli si era ribellato contro, richiamò in mente il mare che aveva compiuto a causa del peccato con compassambea, ed erano persuaso che le parole offensive fossero non tanto ingiurie, quanto piuttosto aiuti con cui riteneva di potersi purificare e trovare perdono. E infatti noi riusciamo a sopportare bene le offese ricevute solo quanto nell'intimo della coscienza ritorniamo al male che abbiamo compiuto. Certamente sembrerà meno duro essere colpiti dai insulti se riconosciamo che meriteremo. Ti peggio avviene perciò che di fronte alle offese bisogna nutrire più gratitudine che ira perché a motivo del loro sopraggiungere nel giudizio di Dio viene allontanata la pena più grave. Preghiamo. Caro Sant'Antonio, tu possedesti una fede forte, diritta, con la quale suscitavi nelle folle la gioia di essere cristiani insieme a una rinnovata volontà di credere. Dove non ti era sufficiente la parola, ricorrevi ai più strepitosi prodigi, per portare anche i cuori più induriti ad aderire a Cristo Signore. Prega il Signore nostro Gesù Cristo, perché infondi in noi la grazia, la sua grazia che è vita e ci concede una fede retta che ci unisca pienamente a Lui. Amen. Ebbene sì, il perdono dal perdono, essere perdonati è la sfida più difficile dell'uomo, ma con la grazia di Dio, con l'umiltà che viene dall'amore, tutto possiamo superare in quella croce che è stata offerta per noi. Buonanotte.